Se ti chiedessi cosa viene prima dell'air max 1 cosa mi risponderesti probabilmente l'air max 0 e non diresti una cazzata perché inspiegabilmente esiste ma ciononostante non è questa la risposta di oggi perché prima dell'air max 1 c'è lei l'air max 1 86 big bubble Molti cultori delle sneakers appena saputo che una release così storica sarebbe stata abbinata ad uno scatolo non oggi probabilmente hanno storto il naso ma sono sicuro che una volta visti i dettagli si saranno ricreduti la texture si chiama un box verniciato di nero che ormai in molti punti sta perdendo la vernice, lasciando intravedere la vernice arancione vecchia. E dello svouché della air unit stilizzati ritagliati, che fai? Te ne aprivi? Seduto almeno un paio di Air Max 1, quando prende in mano questa scarpa nota che la midsole è diversa dalle altre, principalmente per la presenza di una bolla gigante sul tallone. Più fedele alla prima versione del 1986, quella disegnata da Tinker Hatfield che ispirato dal Museo di Arte Moderna di Parigi, decise di mettere in risalto l'air unit che fino a quel momento era invisibile dall'esterno seppur presente. La campagna pubblicitaria molto forte e la produzione massiccia di circa 400.000 paia vide il primo ostacolo nel 1987, quando casa Nike fu obbligata ad aggiustare il tiro per via di problemi di stabilità e fragilità della suola lamentati dai clienti, riducendo l'esposizione delle unit e scegliendo un poliuretano leggermente meno morbido. Il feeling dei materiali è meno premium delle release moderne, ma è giustificato dal fatto che sono identici ai materiali originali quindi i pannelli in suede o pelle tamburellata a cui siamo abituati lasciano il posto a pannelli in suede sintetica precedenti anche all'introduzione del nabit il resto della tomaia è in mesh di nylon a trama larga con un dettaglio della parte posteriore in mesh lucida materiale più rappresentativo di tutte le scarpe da corsa degli anni Ottanta. Il tag della linguetta e il logo sul tallone la fodera interna felpata dà la sensazione del pile e la suoletta estraibile non sembra avere qualche tecnologia degna di nota, ma sotto riporta in rilievo il disegno della suola. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale e attiva la campanella, metti mi piace e mi raccomando commenta con la scarpa che vuoi vedere nel prossimo video. Noi ti salutiamo alla prossima storia.